Grazie Presidente, oggi parliamo del cosiddetto pia, piano, uh, piano regolatore di impianti pubblicitari, cosiddetto PRIP, questo piano prevede l'abbattimento da 138.000 m2 di impianti pubblicitari a 62.000 e fa, farà un, un bel po' di pulizia tra gli impianti in giro per la nostra città, è una delibera fortemente voluta da questa amministrazione dai cittadini e direi anche dagli operatori che con un po' di più di pulizia i loro impianti varranno anche di più. Quindi è una delibera che ha un largo consenso. Oggi l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sull'approvazione che fissa i termini per l'approvazione dei piani di localizzazione che sono in sostanza dove vanno a posizionarsi i futuri impianti pubblicitari. L'approvazione di questa delibera è necessaria in quanto il termine di approvazione dei piani di negoziazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari da parte della Giunta fissato dal PRIP in 60 giorni successivi alla scadenza dei termini stabilito per la presentazione dell'osservazione è scaduto. Questo perché, vista le elezioni e i successivi tempi di insediamento degli organi politici e nei municipi, non è stato quindi possibile concludere il processo di approvazione nei tempi di cui sopra si è pertanto convenuto con l'avvocatura di rifissare i termini ancorando la decorrenza dall'esecutività di questa delibera. Una volta rifissato i termini potrà quindi riprendere l'iter di approvazione dei piani di localizzazione. Volevo anche un po' chiarire quello che è stato l'iter uh, di questi passaggi che hanno coinvolto tutti, dai cittadini alle associazioni passando per i municipi, quindi c'è stata una larga partecipazione. Terminate queste attività si possono riaprire quindi i termini entro i quali dovranno essere approvati in via definitiva i piani di localizzazione da parte della Giunta. Quindi vi invito a approvare questa delibera e concludo dicendo che l'autorazione eh, di questo piano è molto importante e necessaria per la nostra città. Come potete vedere tutti c'è un'inflazione di, di impianti che danneggia il decoro della città e anche la sicurezza. e quindi Si tratta di un lavoro che ha visto coinvolgimento di numerosi attori privati, singoli, associazioni e istituzioni per dare più decoro e garantire la legalità. Grazie.